Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale E ragazzi di non perdervi altri contenuti simili a questi Oggi risolveremo molti errori riguardo a Cyberpunk 2077 Che problemi all'avvio, errori, bug, fix e così così Facendo 4-5 passaggi Quindi innanzitutto vi consiglio di scaricarvi In descrizione vi ho lasciato un link DirectX questo link scarica di scaricare questo setup, questo driver per la vostra scheda video eccolo qui accettiamo così il contratto andiamo avanti, installa bing toolbar, no, avanti e farà così una breve installazione completata ok e finiamo un'altra cosa da fare è vedere se abbiamo qualche aggiornamento da fare su Windows Update quindi andiamo un attimo su gestioni dispositivi schede video aggiorna driver o oh, cerca automaticamente i driver li trova nel Windows Update oppure circa i driver nel computer e faremo così una breve installazione dei driver ho fatto così questo aggiornamento si è riavviato proprio OBS Studio Windows ha completato l'aggiornamento dei driver io faccio chiudi una volta fatto possiamo anche fare disabilità di dispositivo io adesso non posso farlo se no si stoppa la registrazione voi fatelo e riabilitatelo, non fate disinstalla fate la disabilità e riabilitate e poi riavviate il PC poi andiamo su... dipende dove avete installato Cyberpunk 2077 o su Steam oppure su GOG Galaxy, o Galaxy e se andiamo sulla pagina di cyberpunk 2077 qui c'è scritto manage installation, uh, verifica, riparazione ok? e fate una breve riparazione invece per quelli che hanno cyberpunk su steam, molto semplice io faccio finta di prendere un gioco, qualsiasi facciamo caso Rust, è la stessa procedura, andate su impostazioni, gestisci proprietà, file locali, verifica integrità dei file di gioco e vedere se questo errore si è risolto all'avvio di Cyberpunk 2077 quindi ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto lo spero di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo perché i like servono per interagire con gli altri spettatori per far capire che questo video è stato utilissimo oppure no quindi ci tengo moltissimo quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!